E buongiorno mondo, ancora qui da Pineto, oggi ci siamo svegliati con un cielo bello nuvoloso e noi avevamo pensato di stare qui ancora oggi in giornata, farci ancora un po' di mare e poi nel pomeriggio spostarci a fermo perché noi non stiamo mai fermi e quindi anche se avevamo pensato di stare qui fino a domani, niente, non riusciamo a stare fermi e ci sposteremo per toglierci un po' di chilometri del viaggio di ritorno perché sabato purtroppo dovremmo tornare a casa Mercelli e quindi niente adesso andiamo a goderci un po' di mare nuvoloso almeno non dobbiamo portare l'ombrellone vediamo il lato positivo la Simuela che traffica con tutti gli scatoloni del camper eh? Non so cosa sta combinando, smonta, rimonta, ma io sono pronto da un'ora per andare in spiaggia. Robe da matti, robe da matti. Ah, dopo. E alla fine la spiaggia, anche se con questi nuvoloni, direi che è godibile. Primo perché non c'è tanta gente e quindi si sta molto più tranquilli. Secondo perché si sta belli freschi e si può leggere senza schiumare che le gocce di sudore che ti cadono negli occhi e sopra il Kindle e ti cambiano la pagina in automatico, vero? <ride> e quindi, quindi va bene, va bene. Adesso abbiamo fatto colazione, ci rilassiamo un po', abbiamo messo i peli là dietro e facciamo un cucetto e poi ci mettiamo a leggere. A dopo. E dopo il giro in spiaggia e aver incontrato il collega della Simo, con sua moglie, che si chiama Simo, anche lei. Siamo andati al Tigros, dove non vi diciamo Tigro o Tigros, mi ricordo, del supermercato. Dove abbiamo comprato le cose per farci un super panino con la mortadella, il formaggio e la maionese, grassissimo, e siamo tornati in Pineta per stare al fresco a mangiare con una birretta, una birretta, l'acqua. La Simo che mangia come uno sessa e Buon appetito a tutti. Ragazzi, è giunto il momento di salutare anche Pineto. Sono le 4 e un quarto più o meno. Stiamo tornando al camper, ci dobbiamo andare una rinfrescata perché nonostante siamo stati sotto la pinetta al fresco l'umidità era abbastanza notevole siamo tutti piccicatici sudatici e, e niente ci laviamo e partiamo in direzione fermo speriamo di trovare posto nell'area camper di fermo e speriamo che ci sia anche la festa perché l'anno scorso di questi giorni c'era la festa e vi faremo sapere come sarà noi non lo sappiamo ancora, dobbiamo far partire prima vi dicevo che faceva un caldo assurdo ma come si dice non è il caldo ma è l'umidità che ti ammazza, oggi siamo oltre il 70% di umidità, ci siamo lavati prima di partire, siamo tutti appiccicatici guardate un po' l'orizzonte che schifo di cappa e di nebbia Dopo soli 88 km siamo fermi a fermo, non fa ridere, vabbè, comunque siamo arrivati a fermo, siamo nell'area camper gratuita comunale messa a disposizione con tanto di colonnine, adesso ve le faccio vedere, della corrente per poter ricaricare le batterie, attaccare un po' di servizi, sempre gratuita offerta dal comune, là dietro ci sono i bagni, che non sono tanto presentabili mi sa che ad agosto col vivai di gente la pulizia lascia un po' desiderare quindi useremo il nostro del camper ci sono tutti i bisogni per la raccolta differenziata e carico e scarico ma quello anche noi l'abbiamo fatto preventivamente a Pineto perché c'era un carico e scarico bello pulito ordinato che abbiamo fatto alla fine bene perché qua non è così pulito anche quello come vi dicevo per i bagni perché camper ce ne sono almeno una decina già parcheggiati noi siamo arrivati la Simo è collassata come al solito, stravolta dal viaggio di 88 km, faticosissimi, dove ho guidato io. E lei? Neanche la musica mi metteva, se non la sceglievo io, eh? Mannaggia, bravo, bravo. non è vero, sto scherzando, sto scherzando, è solo bollita dal caldo che fa, dall'afa. Vogliamo lavarci, cambiarci e magari fare già una passeggiata a vedere se c'è un ristorante però che spendiamo di nuovo soldi a dopo L avete capito che noi siamo in giro in giro solo per mangiare bere mangiare bere quindi siamo qui a fermo ovviamente a faticare in salita alla ricerca di un ristorante ne abbiamo trovato uno su Google Map che sembra ottimo con prezzi abbordabili per le nostre tasche primi a 8 euro secondi a 10, 12 il vino sfuso a 5 euro al mezzo litro fa per noi e facciamo le salite solo per farci venire ancora più fame e la Simba non è contenta e le sue gambe ancora meno mm. però guardate che posti Qui siamo a fermo e, e questa è la salita che abbiamo fatto Fame? Sì. E come ieri sera non avendo prenotato siamo riusciti a beccare l'ultimo tavolo disponibile All'ingresso sempre una postazione non bellissima e fa un caldo assurdo Mangeremo velocissimi per riuscire a prendere la boccata d'aria perché si schiuma, si schiuma Però speriamo di mangiare bene Rispetto ai prezzi che c'erano su Google, che l'investimento era di 7 mesi fa, il menù fuori è tutto aumentato di 1 euro e il menù al tavolo è aumentato di un ulteriore euro. Cioè i primi erano 8 euro fuori, sono scritti a 9 e nel menù sul tavolo sono a 10. Non è un atteggiamento molto corretto, ma essendo a gosto è capibile, ma non è corretto comunque ragazzi. No, no, no. Vi faremo sapere almeno se abbiamo mangiato bene. A ah, dopo ragazzi. racconto, racconto. Poi dici che mi lamento sempre. Si sono dimenticati di noi, sono arrivate mille persone dopo di noi a cui hanno preso l'ordine dopo 5 minuti. E noi dopo minuti. 35, 40, ma solo perché le hai chiamate tu. 35 minuti. Ragazzi vi racconto io cosa è successo. Siamo stati qua più di 40 minuti seduti al tavolo, mentre la gente entra, ma come vedete siamo nascosti dalla gente, i camerieri non ci vedono, sono entrati altre persone si sono sedute, hanno ordinato e stanno già mangiando e noi abbiamo preso l'ordinazione solo perché le abbiamo chiamati dopo 40-43 minuti almeno che eravamo qua seduti. E la Simo mi sta insultando, 40-43, la Simo mi sta insultando perché lei già dopo 10 minuti voleva uscire, guardatela, si sta mangiando le mani, fa la fame. Ah, adesso ce la facciamo, l'ordine l'hanno preso e quindi il vino è arrivato, abbiamo ordinato un misto di olive scolane e cremini come antipasto, delle tagliatelle al ragù per me e degli gnocchetti con pesto mediterraneo, con rucola e non mi ricordo che cosa, per plasimo, mezzo di rosso, mezzo di naturale e via così lisci come l'olio, ciao! Sì. si mangia metto del parmigiano metti quello che vuoi ragazzi ci facciamo un girato eh, mercatino vi raccontiamo come è andata al ristorante e non è andato proprio bene come speravamo no ve eh, lo raccontiamo dopo ma adesso facciamo un giro per questo mercatino finalmente in camper, tra poco ci buttiamo nel fodero, anzi la Simo è già lassù che legge il suo libro. Io sono quasi pronto, adesso salgo anch'io, ma volevo solo dirvi che il ristorante purtroppo per la prima volta in questa vacanza si è rivelato un po' una mezza fregatura, diciamo non fregatura, però non ci ha soddisfatti come da aspettative, come da recensioni online e, e niente. C'erano i prezzi maggiorati sia rispetto a quello che c'era online che diceva, vabbè, non è aggiornato, ma i prezzi rispetto al menu che c'è sposto fuori rispetto a quello che ti danno qui al tavolo, già quello non è proprio corretto. Siamo stati serviti dopo 40 minuti solo perché abbiamo fatto presente che ci avevano abbandonati a noi stessi. Poi comunque sì, c'è da dire che sono stati veloci dopo nella preparazione dei piatti, nei servizi dopo l'ordine. Però i piatti non erano così buoni come ci si aspettava, erano cose nella norma, cose da non gridare al miracolo della cucina, erano cose classicissime, niente di soddisfacente, sapori un po' così. L'unica cosa che mi è piaciuta un sacco, le olive ascolane, quelle sì, quelle erano molto buone. E niente, adesso vado a leggere un po' anch'io e andiamo a dormire, buonanotte ragazzi